Buonasera e benvenuti in questo episodio extra di Pokémon Fire Rush. Oggi andremo a fare un'altra cosa secondaria, diciamo, un'altra cosa di post-game Che però ci tenevo a far vedere per farlo dobbiamo andare ad Unima Quindi teletrasportiamoci qui, eccoci qua Poi prenderemo il nostro bel volo Ed andremo, allora, allora, a Driftvale City Vediamo se la troviamo subito Questa qui Nope, forse di qui, qui, nope, eccola qua. Driftway sì, City dovete andare perché lì ci sono delle cose che si sono sbloccate solamente grazie alla fine del gioco. Allora, vediamo un po' se si... possiamo andarci. Eccoci qui, è esattamente qui. Come vedete qui ci sono un bel po' di costruzioni con cui possiamo entrare. Qui fuori c'è anche Ryuki. Oggi andremo a risfidare tutti i capi palestra delle precedenti di tutte praticamente le generazioni, tutti i capi palestra, avete capito bene, forse dividerò questo video in due parti, perché tutti sono davvero tanti, non voglio fare un video di un'ora, però iniziamo subito, e qui c'è infatti Ryuki che possiamo risfidare, allora lui se non sbaglio usa Pokémon di tipo drago, quindi gli metteremo davanti un bel Greninja ninja, e andiamo, salve Ryuki, eh, loro non mi lasciano entrare, dicono che non sono un vero capo palestra, ma lo sono, io sono la vera star dello show, permettimi di dimostrartelo. Ok, povero Ryuki non lo fanno entrare perché dicono che non sia un vero capo palestra. Allora, uh, battaglia in doppio, ok. Time non è che convenga molto qui. Allora, andiamo di Ice Beam su Dradigon e qui io userei un bel cambio e manderei in campo Heracross. Buon danno Drago Furia su Heracross E Super Power su Greninja. Ok, ora glieli rispediamo con gli interessi Allora, Geloraggio su Zuelus E andiamo di um, Trotchop Chop su Dradigon Ah, non è morto, peccato Però Dradigon sì Perfetto. Poi Dark Pulse su Greninja non ha molto effetto. E andiamo di invece Dark Pulse noi e Close Combat. Perfetto. E abbiamo ribattuto di nuovo Ryuki. I miei bambini! What a gig! If you play it loud enough, I'll be recognized. Ok, se diciamo... Eh rendiamo questa battaglia talmente grande e rumorosa magari sarà riconosciuto come un vero capo palestra. Ora andiamo a curarci i Pokémon, spero che ci sia un'infermiera anche all'interno della casa, altrimenti ogni volta bisogna fare avanti e indietro dal centro Pokémon, non che sia troppo distante, però è una comodità in più, quindi entriamo qui. Allora, non c'è l'infermiera, ma come vedete ci sono tutti i capi palestra praticamente. Tu, ah no, ok, c'è l'infermiera, perfetto, c'è anche un bel box, un bel pratico box Allora, iniziamo da qui, iniziamo da sinistra Con i Pokémon, eh, i capi palestri tipo Coleottero, quindi eh, Direi di mettere avanti Donphan e Charizard Vediamo un po' come va, così anche un bel, no, beh, la cross non conviene proprio così tanto eh, Direi che va bene così, dai, andiamo Salve? No, devo parlare con qualcuno? Ah sono pure qui dietro, cioè guardate quanti sono, quanti sono, sono tutti i capi palestra, tutti qui ci sono E questi sono alcuni dei capi palestra di, vabbè non sono tutti nella stessa regione, Questa è Lem, questa è Camellia, mi sembra O no potrei ricordare male, allora iniziamo con loro, ok bisogna proprio parlargli Iniziamo con Burg. E andiamo di Earthquake. Ah, si protegge, mannaggia. Earthquake ancora. Ok, ho usato fossa Beh, Earthquake. Poi Whirlipede. Lasciamo Donphan. E andiamo di Earthquake. Inizio ad usare solo a raggio, contento te, io andrò di double edge Ah mi ha avvelenato con velen punto, mannaggia Beh, due Pokémon suoi sono andati, poi Manda in campo il divanni, contro il divanni io manderei invece un bel Eratos. E andiamo di pin missile super efficace. Perfetto. E infine si waddle. Lasciamo, Eracross e ancora pin missile. E abbiamo battuto di nuovo. Burger ora, curatina veloce. Perfetto, e andiamo a sfidare anche Bugsy con Spinarak. E andiamo di Artquake, poi Scyther contro Scyther invece manderò Pikachu. andiamo di thunder punch super efficace buono che lui risponde con lacerazione noi andiamo ancora di thunder punch poi metapod lasciamo pikachu tanto è metapod voglio dire andiamo di electro ball e addio poi caterpie ne lasciamo pikachu non è un problema andiamo ancora di electro ball Oh, e Ma che Pokémon ha Scusatemi Ma che Pokémon gli ha messo C'è Caterpie Weedle A livello 50 Ad un capo palestra. Boh Di nuovo Metapod Va bene Ok What a shame Eh What a shame Avere Caterpie Weedle Metapod Anzi Due Metapod A livello 50 Effettivamente Che vergogna Ora sfidiamo anche Viola O oh, Violetta In italiano Farà una foto dopo aver, dopo aver vinto. Mi sa che non farà mai più foto in vita sua. La cara viola. Ok, Surskit contro Donphan Andiamo di Rock Slide. Perfetto, poi Vivillion. Lasciamo Donphan Ah, lei ha solo due Pokémon. No, Powder, Peccato. Vediamo se si sveglia. Che culo. Cioè grazie al quick Claw ha attaccato per primo, in più si è svegliato e, e non ha fallito frana. Cioè rock throw non frana. Perfetto, abbiamo quindi completato i capi palestra di tipo uh, coleottero ed ora andiamo da quelli di tipo roccia. Salve, quindi mettere davanti Subtile, che deve farsi un po' di livellini e useremo all'occorrenza anche il nostro bel greninja. Grant, Vai! Tempo di scalare fino in cima Chiamano in campo Onyx E noi andiamo di Leaf Blade Eccolo qua, Vigore E questa sarà la palestra del Vigore Insieme a quella di tipo acciaio probabilmente Poi Tyrant Lasciamo Saptada E andiamo di Leaf Blade. Ah, è vero che lui è anche di tipo Drago, ecco perché non gli facciamo troppo danno. Perfetto, abbiamo sconfitto Grant. Ora, salve. Sfidiamo Roxanne. Che manda in campo Geolute. Eh, molti dei capi palestra di tipo roccia sono all'inizio della regione, quindi eh, questi qui hanno pochi Pokémon. E anche relativamente deboli Però il buon Nospas regisse e ci paralizza Detto ciò sono comunque più veloci E abbiamo sconfitto anche Roxanne È stata scold. Va bene Ora Salve Roark. Che ma in campo Onyx Vai, Leaf Blade Di nuovo vigore Beh, si è appena suicidato, complimenti Poi, Rampardos Dai, Cambiamo un po' Pokémon, mandiamo Greninja E andiamo di... no, volevo fare Surf Vabbè anche con extra senso gli abbiamo fatto un danno senza senso. Ed ecco che Greninja diventa Greninja Forma Ash. Poi Geodude, continuiamo con Greninja e andiamo di surf. Dai, che palle questo vigore. Inizia col rotolamento. Va bene, andiamo di extra senso. Perfetto. E abbiamo sconfitto di nuovo Roark prima di andare da Brock, dato che potrebbe avere una squadra molto più forte di questi. Curiamoci. Salve Brock. E lui infatti inizia con Steelix. Eh, io direi di fare una bella mega evoluzione. Che dite? Eh? Mega evoluzione e energy ball. Anche lui fa Mega polvere E noi lo colpiamo con Energy Ball. Buono. Ancora Energy Ball. E la battaglia delle Mega l'abbiamo vinta noi. Poi su Dodo, lasciamo Sceptile. E andiamo di Deathblade. Oh, finalmente il nostro Sceptile sale a livello 67. Geolude, lo possiamo colpire con Leaf Blade. Di nuovo vigore. Mega pugno addirittura. Vai di x Poi Chensi. Ok. E la cross è tutta tua. Cos'è? L'ha rubato ad un'infermiera Joy. Questo povero Chensi. Vai, close combat. Marshtomp, Tomp ritorniamo con Septile e andiamo di Leafblade e infine Ludicolo contro Ludicolo. Ma lasciamo Septile dai. E andiamo ancora di Leaf Blade. E abbiamo ufficialmente battuto anche Brock. Ole, fatto. Prendiamoci una pausa qui dall'infermiera e andiamo ad affrontare anche i capipalestra di tipo... Questi qui sotto sono di tipo terra, no normale mi sa. Questi sono di tipo normale, quindi Heracross saranno quasi tutti tuoi. Vai, partiamo con Comor. E andiamo con Zuffa. Perfetto, c'è cioè va solo lui. Eh, poi Norman, vamos. Grae Slackot, molto probabilmente possiamo tirarlo giù anche con uh, Missile Spillo. Eh, bastano 3 tic, perfetto. Poi Vigoroth. Contro Vigoroth invece andiamo di Mega Evoluzione e... Zuffa ed infine Slacking Zuffa da mega evoluto. Ah, complimenti, è più veloce di me. Perfetto, abbiamo ribattuto di nuovo. Normal curiamoci più che altro per riprendere i punti potenza di Zuffa e andiamo a sfidare Lenora. Che manda in campo Herdier E andiamo di Zuffa Dannato che si protegge Zuffa di nuovo Poi Watchog Zuffettina Ottimo E abbiamo ribattuto di nuovo anche Renora Uh, curiamoci velocemente per riprendere i pipi di zuffa E andiamo a sfidare Marzia Eccola qua No, non Marzia, Chiara Chiara, con il suo fantastico Miltank, che mi sa eh, Che arriverà Arriverà proprio lui Allora, Artquake Ancora Artquake Perché mi sa che Clefairy ha anche il tipo Folletto adesso poi, Miltank, eccolo, ti aspettavo. Allora, andiamo di Mega Evoluzione e Zuffa. Vendichiamoci per tutti i Pokémon che okay, hai ingiustamente ammazzato con il tortolamento. E sei comunque più veloce di noi. Ecco qua, one shotato Miltank. Dichiara, guarda, via, shh. E infine, Nidorina. Perché non vuole essere tipo normale, dovrebbe avere una Nidorina. Boh, andiamo di Earthquake e addio Nidorina. Perfetto, ora possiamo sfidare i capipalestre palestra tipo acqua, quindi metterò davanti i e all'occorrenza Pikachu, ma non ce ne sarà bisogno. Iniziamo con Juan. Ecco, lui era uno degli ultimi capo quindi avrà una squadra bella tosta, oddio tosta no, perché noi ormai abbiamo un Pokémon troppo over livellati per rischiare di perdere qui wish cash e andiamo di leaf blade e poi milotic beh ancora leaf blade però dopo esserci mega volute prendiamo un po di danno in più va Livello 68 per tenta cruel. Andrò ancora di Leaf Blade pur non essendo super efficace. Ancora Leaf Blade. E infine Lubudisc <ride> il Pokémon più temibile, guardalo qua. E abbiamo sconfitto anche Juan. Poi andiamo da Omar. Chiamano in campo Geridos, ok, e ci abbassa pure l'attacco Sto infame, Energy Ball Eppure la velocità, qualcosa mi dice che sostituiremo questo Pokémon Doppio tentennamento? Grazie Ok, tirato giù Geridos, poi Quaxaira Lasciamo in campo Subtile, e andiamo di Leaf Blade, pur con tutti i drop l'abbiamo comunque shottato, e Floatzel contro Floatzel invece andrò di, ma perché no, Greninja, e andiamo di Dark Pulse. ah mi congela però. Va bene, aspettiamo di scongelarci. Perfetto. E di un Flozzel. Greninja vorrebbe imparare l'idropompa, pompa, ma anche no. Perfetto, prima di andare a battere anche Misty però curiamoci. Perché Misty potrebbe essere un pochettino più tosta del solito. Salve Misty. Non ci andrò facile con te, va bene. Cioè non c'entrò leggera con te. Vado campo Goldin. Leafblade. Poi. Garridos. Vai, Pikachu è tutto tuo questa volta. Non sprechiamo turni inutilmente. E vai di Tuono Pugno. Ah, lo fa Mega evolvere, vero? però è comunque super efficace. Hurricane invece ci fa poco e niente, andiamo di Electro Ball, Rain Dance, ok, e poi ancora Thunder Punch. Perfetto, Pikachu a livello 77, poi Stario, prima andiamo in campo Sceptile, e andiamo di Leaf Blade. continuiamo con Leaf Blade, Politeod, qua facciamo una Mega Evoluzione e Blade. ed infine Corsola, Leaf Blade. Stiamo tritando tutti i capi palestra praticamente, ancora Ancora ho perso Eh, mi spiace, mi spiace caramistia. <ride> Beh a questo punto ragazzi vi ringrazio per aver seguito questo primo video in cui andiamo a raffrontare tutti i capi palestra, vi, vi, vi ricordo che appunto eh, continueremo a farlo nel prossimo video quindi vi invito a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto di commentare e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Fatemi sapere chi tra questi che abbiamo affrontato è il vostro capo palestra preferito. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!